Oggi abbiamo iniziato nel Consiglio Comunale con una comunicazione, abbiamo chiesto che venissero nominati i membri del Comitato del Palio Remiero perché vogliamo supportare eh, questa importante realtà pisana del sedile, il canottaggio a sedile fisso e eh, abbiamo, dec cioè abbiamo deciso di rispondere all'appello all che ci hanno sollevato le società di canottaggio e quindi siamo andati nella direzione di eh, abbracciare quello che è il folklore tradizione ma soprattutto lo sport quello del canottaggio eh, successivamente ho presentato una question time molto importante eh, che riguardava i lavoratori della GB eh, i lavoratori della GB hanno subito licenziamenti e, a causa appunto di mancanza eh, a quanto dire di, di lavoro è venuta a meno una società che faceva riferimento alla GB per la pulizia e la manutenzione delle auto a noleggio all'interno dell'aeroporto di Pisa e presenti i ragazzi ragazzi licenziati eh, abbiamo visto come cambia il Partito Democratico appena cambia un, un argomento, cioè se prima qualche minuto prima il sindaco ha chiesto la solidarietà ai lavoratori dei cantieri Baglietto, per quanto riguarda i lavoratori della GB abbiamo visto una volta faccia tremendo una sinistra che ricorda quella che, che bastona gli, gli operai eh, della, della, della, della, di Terni, è la stessa che ci ha detto il sindaco che ci viene a dire che noi cavalchiamo la protesta no? noi cavalchiamo le proteste e soprattutto non siamo disposti ad accettarlo questo tipo di eh, offesa che ci ha fatto ha detto che noi solleviamo un teatrino non siamo disposti ad accettarlo da chi non ha mai lavorato un giorno in vita sua noi abbiamo un presidente de, de, della, della provincia un sindaco e non si sa quante altre cariche da onorevole da un portrone all'altra che non ha mai lavorato un giorno in vita sua e che ci viene a dire che noi, noi del movimento, eh, cavalchiamo la protesta. Il sindaco non si deve e non si può permettere un ragionamento del genere perché non sa che cosa abbiamo fatto nella nostra vita, non sa eh, non si rende neanche conto di cosa voglia dire non arrivare a fine mese non sa e non si rende conto di cosa voglia dire vivere di ammortizzatori sociali, di quanto sia umiliante vivere con la disoccupazione, di quanto sia umiliante vivere con di ammortizzatori sociali esattamente come ha fatto con i cantieri Baglietto. Quindi noi siamo indignati per la posizione che ha preso e tra le file eh, della, della maggioranza... Il eh, segretario cittadino ci sbeffeggiava dicendo che non si dovevano rivolgere al Movimento 5 Stelle. Questa non è una battaglia del Movimento 5 Stelle, quella dei lavoratori della GB. È, è, è bene sottolineare. Questa è una battaglia di civiltà perché non possiamo e non dobbiamo accettare che ci siano gli schiavi moderni, quelli che rinunciano, loro, loro malgrado che debbono, e sono costretti a rinunciare a un contratto collettivo nazionale per andare a un contratto di cooperativa che è umiliante. È umiliante perché è un padre di famiglia, per chi vive di, del proprio lavoro, perché vive con il lavoro delle proprie mani e del proprio sudore. Quindi non lo accettiamo da chi fa il politico di professione questo tipo di atteggiamento. Successivamente eh, abbiamo discusso eh, della mia interpellanza inerente al trasporto pubblico locale. Abbiamo denunciato il conflitto di interessi che l'amministratore delegato Banci ha nei confronti di tutte le aziende alle quali ha ceduto in maniera gratuita il trasporto pubblico locale con questi bestioni che girano per Pisa inadatti a una città eh, di un tracciato medievale abbiamo in, in, visto in, in giro uh, autobus della Toscana bus che non riescono a passare dalle porte medievali di questa cinta muraria questo perché l'amministratore delegato ha davanti al prefetto dice, mh, da, eh, deciso di cedere il servizio che non riesce a ottemperare attraverso la CTT Nord, attraverso gli altri. Autobus, del parco autobus della CTT Nord, le ha eh, dati affidati senza nessun bando, senza nessuna gara a sue aziende di trasporto. È inaccettabile questo conflitto di interessi, è una maggioranza miope che eh, accetta che eh, le partecipate tra le più importanti come la CTT Nord sia svuotata dall'interno come un cactus dalle persone che non dovrebbero stare in un consiglio di amministrazione. Grazie.